Stiamo facendo dei passi avanti dimostrando, caro capo di battimento, che la vera funzione della protezione civile non è arrivare in fretta col soccorso e tirare fuori i morti dalle macerie o cercare di salvare quelli che si sono salvati sotto le macerie. È tutta la politica di previsione e di prevenzione che deve accompagnare la vita di una comunità. Teoricamente noi non dovremmo mai avere bisogno del soccorso tecnico urgente. Purtroppo siamo costretti a utilizzarlo. Però dobbiamo anche sapere che lo utilizziamo proprio perché la comunità non è abbastanza preparata per affrontare le conseguenze di eventi attraverso anche dei, sono delle iniziative che sono di carattere strutturale. Realizzare le difese antisismiche di un edificio è un'iniziativa un di carattere strutturale. Ma anche dire come il cittadino si deve comportare in quell'edificio, anche se è un edificio antisismico, è estremamente importante.